Allora sono riuscito a grippare il motore nuovo, sono andato su per quel pendio, volevo girarmi, si sono incastrate le ruote sui tralicci che nascono a terra, ho dato il giro, me l'ho lasciato andare, si è girato, l'ho spento subito ma evidentemente quei pochi giri a cui stavo girando sono bastati per gripparlo, quindi la situazione è questa, l'ho smontato e adesso provo a togliere la coppa dell'olio, vediamo cosa succede. Sono al banco, ovviamente non è la coppa da togliere perché è un pezzo unico. Bisogna togliere la parte frontale, quella posta dietro la frizione, la frizione non messa da sotto. Se non avete un estrattore, dal momento che è conico, questo è l'alberino conico: bisogna togliere dall'interno della frizione il bullone da 6 a brugola. Poi io con una leva, con un piede di porco, piano piano con un martello sono riuscito a sfilarlo. Poi ho tolto questo coperchio qui, cercando di non toccare nulla. Questa è la situazione che mi, mi si presenta. Da qui non vedo nulla, adesso piano piano dovrò cominciare a togliere gli ingranaggi. Adesso devo vedere cosa è successo. Prima di smontare, ovviamente, bisogna guardare i riferimenti, eh? perché sennò poi va fuori fase. Ok, ho deciso di tirare giù la testa perché dalla parte interna mi sembra tutto a posto. Sì, visto così, non vorrei aver piegato due valvole perché nel momento in cui ho tolto la marmitta mi è uscito fuori dell'olio motore quindi probabilmente quando ho dato il giro è entrato dell'olio sopra il cilindro e probabilmente ho fatto danni da sopra adesso vedo un po', ho liberato sopra se vi può servire la sporcizia, cioè la fo le foglie e quant'altro si depositano qui dietro questa paratia dove c'è eh, il cavo d'accensione, dove c'è la fune la situazione è questa, il pistone adesso ho usato una pulita, l'ho spinto verso il basso è, è pulito, non ha colpi di battito in testa c'era un po troppo d'olio nella camera di scoppio anche le valvole sono belle, non sono intaccate spingendolo va giù a mano adesso provo a fargli fare un paio di giri senza ovviamente le valvole che, fanno, che sforzano vedo se gira bene e limite poi i allora guardate con la funicella senza il minimo sforzo gira bene segno che non si è grippato nulla per fortuna non ho capito quello che è successo ancora eh, non ho trovato il problema adesso rimonto il tutto faccio attenzione alle valvole e vedo un attimino se è lì il problema provo a spingerle manualmente prima per vedere se scorrono che non si sia grippata una di queste ok sono in fase di rimontaggio ho dato una pulita con lo straccio alla guarnizione della testa ora ho segnato i bulloni Magari non succede nulla, ma eh, memore del, di ciò che ho imparato in officina nei miei tempi li ho segnati. Quindi li metto esattamente nello stesso ordine di come li ho smontati. Li a mano. Avrei bisogno di una chiave dinamometrica e dei valori di serraggio del costruttore per chiudere bene la testa, non ho nulla di tutto ciò. Abbiamo quindi due rischi. Se tiro troppo, mi sfiletto, allora sono guai grossi. Se tiro poco, sfiata, li tiro incrociati. Ora ovviamente con una mano sto tenendo la fotocamera, poi vado avanti da solo, giusto per farvi vedere, li tiro incrociati. C'è anche qui un ordine di serraggio, non ho neanche quello, dovevo scaricare il manuale d'officina. Non l'ho fatto, sono in piena emergenza, sto tagliando l'erba sotto gli olivi perché la settimana prossima devo raccogliere le olive. Ovviamente i problemi nascono sempre quando meno te ne aspetti. Va bene, vado avanti da solo. Ho rimesso in fase l'ingranaggio e adesso guardate. Adesso va bene, adesso ricomincio a montare il tutto, sicuramente mi avanzerà qualche bullone, mi <ride> è sempre avanzato qualche bullone, eh, da quando sono un piccolo che mi avanzano i bulloni, mia mamma ancora che me lo dice, che mi avanzano i bulloni, poi lo rimettiamo in moto e vediamo come va. Però prima di chiudere, sulle aste che comandano le valvole è meglio mettere un goccio d'olio, anche solo con una siringa, qui ecco, l'ho già fatto l'olio in eccesso ovviamente va a finire in coppa dove poi dovremo fare il livello quindi devo ricordare altrimenti faccio più danni di quelli che ho avuto prima ok due parole ho acceso nel posto sbagliato adesso lo porto fuori c'è ancora un po' d'olio nel, nel circuito quindi sta bruciando olio in realtà la tengo fuori sono contento di aver risolto perché mi, mi serve davvero a, per poter lavorare finire il lavoro e l'orto con Va bene dai, eh, spero che questo video vi sia stato utile, se siete nella mia stessa condizione, prima di portarlo in rettifica, che tra l'altro rettifica, ne ho chiamata una nel momento clou della disperazione, ah ma è un motore cinese, non ci sono i ricambi, arrivederci, grazie, se non è questo il modo di lavorare secondo me, neanche a guardarlo, neanche a dire portalo, lo vediamo, quindi va bene così, me la sono vista da solo, mi sono arrangiato da solo, spero che voi possiate fare la stessa cosa se vi capita una situazione del genere. È stato un video così on the road, fatto col cellulare, mi dispiace per la qualità, spero però che il contenuto sia di vostro interesse. Se avete bisogno di qualche consiglio per quello che so, chiedetemi nei commenti, vi rispondo molto volentieri. Buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo. Ecco, vedete? Sapevo che mi sarebbe avanzato qualcosa. Adesso devo andare giù a smontarlo, questo va sul filtro dell'aria. Mi mancavo qualcosa, ma non capivo cosa.